Ciao sono Marco, sono a passeggio in un posto stupendo e mi piace anche avventurarmi in angoli che non ho mai visitato e oggi ho trovato questa struttura qui dietro che è evidentemente una struttura millenaria guarda che bellezza sono arrivato qui per stare più tranquillo e parlare un pochino con te ho registrato molto spesso dei video sull'argomento uomo-donna, sul rapporto uomo-donna e non so neanche se ho già trattato questo argomento, ma voglio farlo perché è molto importante. Giorgio Gaber disse una frase effettivamente molto significativa. La donna è donna subito, l'uomo molto più tardi, a volte mai. Questo per dirti cosa? Che la donna può anche smettere, desistere dalla ricerca dell'uomo maturo, perché l'essere maschile non matura praticamente mai. Qualcun altro mi ha detto che puoi riconoscere l'età di un uomo dalla qualità dei giochi che usa. Perché l'essere maschile gioca e gioca sempre, continua a giocare sempre. Ecco qui, ho trovato un altro buco qua sotto, che è una specie di grotta. E per fortuna l'hanno protetta con una rete straordinaria qui sotto, vedi? Non so, torniamo all'argomento. E quindi desistete perché l'essere maschile gioca, gioca sempre, la cosa importante a questo punto è trovare un uomo che usi una qualità di gioco che sia etica, ecologica, che sia costruttiva perché tanto non c'è via diversa, il maschio, l'essere maschile gioca sempre, l'uomo intendo dire non il maschio inteso proprio come animale in generale, gioca sempre noi giochiamo sempre, ognuno sceglie i propri giochi, l'importante è saper accettare questa realtà e se l'accetti, cara ragazza, donna, signora, tutto quello che vuoi, se l'accetti veramente potrai avere tutto per te un uomo fantastico, straordinario, perché per il resto non c'è altro da dire, giocheremo sempre tanto alla fine. Ti saluto con un abbraccio, ciao!